Puoi spiegarmi che diavolo sta succedendo? Drake non voleva portar via il tesoro dall'isola, Sally. Cercava di evitare che se ne allontanasse. Cosa? È maledetto o qualcosa del genere. Oh, Nate, per l'amor del cielo. Ascolta, so che sembra folle, ma devi credermi. Ho capito ormai che ho un piano per qualsiasi evenienza. Ora mettete giù le armi. Lì a terra. Niente eroismi, per favore. Altrimenti la ucciderò. Bene. Ora, se avete un po' di pazienza, saremo da voi tra un istante. Straordinario. Che maestria. Non ho mai visto niente di simile prima. E questo è solo l'esterno. Il vero tesoro di Eldorado è all'interno. <ride> Aprilo! Adios. Chef. Quanta poca fantasia. in la red! Baghe la red! Navarro, quella cosa ha spazzato via un'intera colonia. Non sai quello che stai facendo! Sbagliato! Io sono l'unica persona su quest'isola che sa cosa diavolo sta facendo. Carga la statua. Cuidado! Siete così patetici persi alla ricerca dei vostri insignificanti tesori. Avete una minima idea di quanto questo possa valere? Trovando il giusto acquirente! Levantelo! Levantelo! Oh no! Che diavolo è? Gesù, oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. cosa sono? Sono gli spagnoli, Sully. Non sono mai andati via Dio mio Se quello lascia l'isola Devi fermarlo Io ti copro da qui